Salve. Come va? ha problemi con il cellulare a tenerlo? Mi torna nello. Al contrario, così. Ciao, Enrico Taro che sognava. Ave ah, Faccio un'altra caricatura. Salve, care sorelle e cari fratelli miei. E qui il vostro eh, Monsignor Santenchan Alessandro Arcangeli, felice di sentirti. Ebbene, fratelli e sorelle, qui il vostro Reverendo Santenchan eh, vi saluta ho già fatto altri video io non so perché ma ho fatto delle parodie massoniche su instagram e qua invece su youtube faccio delle parodie eh, cattoliche con la croce che trovo naturalmente eh, ho avuto la bibbia di gerusalemme ma l'ho data in cambio della quarta via di Ospensky e eh, delle metamorfosi di Ovidio. Allora, vi posso predicare? Ma vi posso predicare con, eh, con che vi predico? Beh, innanzitutto, non mi sono preparato. Un libro e come trovare veramente. Scusate il tempo perso. Ma ed è dal vivo. Dal vivo e purtroppo non ci si può fare nulla. voglio predicare con scusate che ci ho messo un'eternità saltate un po avreste saltato il video ma vi voglio predicare oggi eh, con il libro di eh, sani eh, Gesualdi sani Gesualdi questo libro è benedetto non Benedetto XVI, lui è in ritiro. Questo libro è Benedetto soltanto, non Benedetto eh, Sani Gesualdi. Nabe nel 1111 e morve nel 1888 a Scasazza. Nabe da Sgallata Alfredo, di professione indossatore, e da Scamarda Agata vista da destra o agata scamarda vista da sinistra madre di 106 figli sani era il primo gemito e lo chiamarono gesualdi e per non confondersi i rimanenti 105 fratelli li chiamarono corso oppure cosa a seconda del sesso Scasazza si trova in provincia di aggento a trapani Apro una parente io ho una zia a trapani Chiudo la parente: fatti personaggi, date, datagrafiche, cose, oggetti, pecorelle vari e avvenimenti sono puramente veri. Iniziato a stampare il 24 aprile 1985, finito di stampare il 2 marzo 1980, cioè è un libro che è stato stampato retroattivamente. Eh, vabbè, di nanetti qua ce ne sono tanti. pizzeria all'indiano disegni molto belli ma che però non c'entrano niente Disegni molto belli ma che però non c'entrano niente con quello che andava scrivendo cioè eh, nino freschi è veramente forte è uno dei pochi che si è potuto permettere eh, una cosa simile un libro così chi l'avrebbe mai pubblicato delle figure veramente allucinanti se non ce l'avete compratevelo il libro di sani gesualdi e poi cari fratelli e care sorelle miei che sempre No, le autorità ecclesiastiche hanno una voce in falsetto cari fratelli cari sorelle più hanno dovuto lottare per raggiungere padre sentenza Ciao Alessandro Arcangeli. Ciao. Chiamami Monsignore. Più le gerarchie ecclesiastiche eh, sono elevate, più hanno dovuto combattere per avanzare e più eh, fanno finta che sono ingenui. Allora, un altro libro del quale vi, vi vorrei parlare nel mio ruolo di... Di monsignore e eh, che non riesco a trovarlo e eh, mi perdo i libri allegria è incredibile eh, a ah, sta qua eh, ce l'avevo sotto il naso questi libri perché io non ho la Bibbia di Gerusalemme Alessandro Arcangeli ma poi Giuseppe Simone ti ha più sbloccato Giuseppe Simone non lo so perché non ho più assistito ai suoi live non a volte fa carica dei video ma non lo so quello che mi ha bloccato è stato il commentatore eh, le commentatore non so come si, si chiama però chi se ne frega insomma mi aveva detto che mi aiutava a commentare il mio il mio canale, i miei video, le top commentator, poi ha, ha deciso di no, ma in, in fondo nessuno mi deve nulla. Eh, le top commentator, che adesso non mi ricordo come si chiama, mi aveva detto, eh, fammi vedere del materiale, io gli ho mandato abbastanza, lui ha detto che gli ho mandato troppo materiale e che non gli interessa, eh. ma ha bloccato su Instagram anche se mi sta seguendo. E poi, niente, ho assistito a una sua diretta che ha cancellato. Ma perché ha detto, io faccio questa, questo live e poi lo cancellerò. E mi ha detto: Se mi continui a commentare, eh, non ti parlerò finché mi continuerai a, a fare commenti e non, non mi comunicherò con te quando si vorrà comunicare. Boh, io intanto gli ho, gli ho fatto i miei auguri e gli ho detto che il video mi, i suoi video mi piacevano e lui ha detto se mi continuerai a commentare le top commentator che voi sapete chi è eh, non, non ti risponderò non ti darò una risposta allora insomma che importa che, che faccia come vuole lui è grande allora care sorelle cari fratelli come parlano sempre in tono rassicurante i clerici i preti, no? Eh, allora, la cena segreta edita dalla Delfi che è, è, sono rituali catari. Sono rituali Catari. Ciao, santo, bene, sempre più elegante. Poi 9. 990, e eh, sì, oggi sono addirittura da prelato. Per fortuna che non sono rimasto pelato. Dicevo, eh, leggetevi, stiamo nell'angolo letterario liturgico: leggetevi la cena segreta, eh, trattati e rituali catari. Tanto per farvi vedere, che eh, non sono proprio un, uh, un monsignore ortodosso cattolico. Poi c'è pure una croce copta, quindi ci manca il rosario buddista intanto internet eh, in instagram faccio la parodia massonica poi eh, c'è questo i vangeli gnostici vangeli di tommaso maria verità filippo sempre della Bibliote della delfi a cura di luigi moraldi i vangeli gnostici e poi ciò qua vangeli apocrifi che includono anche vangeli gnostici però tradotti in un altro modo della inaudi vangeli apocrifi autori vari naturalmente anche sconosciuti come sono sconosciuti gli autori del vecchio e del nuovo testamento cattolico e infine ciò le apocalisse gnostiche apocalisse di adamo di pietro di giacomo di paolo perché non c'è stata solo l'apocalisse di giovanni quella è stata quella più accetta se si vuole anche se la eh, il nuovo testamento non si sa chi l'ha scritto non si sa neanche chi ha scritto il vecchio testamento però il vecchio testamento è stato rivisitato con i secoli e ritradotto dai cattolici nella versione cattolica e il nuovo testamento anche ha sofferto tantissime purazioni e tantissime traduzioni allora la verità non è venuta nuda in questo mondo ma in simboli e in immagini Vangelo di Filippo, allora continuiamo con i Vangeli gnostici. E mi piace quello di Filippo perché più vangeli gnostici e eh, non sono dei Vangeli come sono in testi dai intesi dai cattolici, ma sono più che altro delle frasi di saggezza. ecco qua. Non vi leggo tutta l'introduzione che è larga. Poi arriviamo ai Vangeli che sono eh, corti, vediamo, non riesco neanche a trovare ecco sono delle frasi succinte e che non riesco neanche a leggerli perché sono pieni di notazioni ecco il Signore ha detto è venuto cioè per il ritorno dell'uomo alla sua origine divina quindi per il ritorno dell'uomo a se stesso al suo io trascendente rigenerazione che raddrizza ogni cosa e assume sempre nell'ognosticismo l'aspetto di un processo cosmico per questo che carl gustav jung lo psicologo e psicoanalista di origine nato in germania e naturalizzato svizzero si è molto ispirato ai vangeli gnostici perché i vangeli gnostici eh, mirano alla riscoperta dell'interiorità come tutta cosa esoterica invece il cattolicesimo è per eccellenza e lo è sempre stato a parte i segreti che si tramandano tra di loro esoterico quindi è volto all'uomo comune non all'uomo iniziato il, i, i, i vangeli gnostici sono per gli esoterici per l'uomo iniziato eh... Eh, però queste sono note, vediamo un po'. Io voglio trovare dei, dei brani. Not, commenti e note. Commenti e note, Vangelo di Filippo, introduzione. Eh, non riesco a trovare. Do, do, commenti e note, ma dove sta il Vangelo di Filippo? Vangelo di verità? Il Vangelo di Maria? Introduzione. Vangelo di verità? Introduzione. di verità il Vangelo di Filippo introduzione. Eh, introduzione eh vabbè, ma poi quando inizia il boh. Vangelo di Filippo. Vangelo. Il grande mistero dei Vangeli di Filippo è il matrimonio sacro che comprende una terminologia e riti caratteristici dei valentiniani, cioè degli gnostici seguaci di Valentino i passi citati note e, e mamma mia e non riesco a trovare il non riesco a trovare il Vangelo di Filippo ah, ecco 47 io andavo oltre allora eh, si inizia leggendo con il vangelo di filippo codice secondo 51 29 86 19 non so se c'è stato qualche commentario ultimamente nella chat vi prego di eh, riscriverlo o di scrivere qualche altra cosa perché possa vedere nella linea di tempo l'ultimo commentario perché erano affanato a leggere codice 11 51 29 86 19 non hanno pubblicato tutti i vangeli di filippo perché altrimenti allora le prime linee da un ebreo viene un ebreo ed è detto proselito ma da un proselito non viene un proselito certuni esistono e da essi vengono altri uguali a se stessi mentre altri hanno solo l'esistenza lo schiavo aspira soltanto a essere libero non cerca i beni dei suoi padroni del suo padrone il figlio non è soltanto un figlio ma aspira all'eredità del padre lo schiavo aspira solo a essere libero non aspira ai beni del padrone mentre il figlio aspira anche a... è soltanto un figlio Aspira è pura retorica cioè se tu c'hai un dipendente non solo vuole mettersi per conto suo ma magari eh, se ti può svuotare l'azienda per farsene una propria lo fa quindi si inizia cari fratelli e care sorelle pura retorica la religione è pura retorica ve lo dice monsignor sant'Encian quelli che ereditano dai morti sono essi stessi morti la chiesa la madre chiesa quante cose eredita dai morti eh? ed essi stessi morti ed ereditano ciò che è morto sono se stessi morti, delle quelli che ereditano da colui che è vivo sono essi stessi vivi, e sono eredi di ciò che è vivo e di ciò che è morto quelli che sono morti non ereditano nulla in questo ci ha azzeccato come può ereditare un morto se colui che è morto eredita ciò che è vivo non morirà cioè prima dice che i morti non ereditano poi che i morti si ereditano ciò che vivono moriranno colui che è morto vivrà ancora più a lungo evidentemente quelli che ereditano dai morti sono essi stessi morti ed ereditano ciò che è morto quelli che ereditano da colui che è vivo sono essi stessi vivi e sono eredi di ciò che è vivo e di ciò che è morto quelli che sono morti non ereditano nulla come può ereditare un morto se colui che è morto è eredita ciò che è vivo non morirà colui che è morto vivrà ancora più a lungo cioè ti fa girare eh, le balle io per questo dicevo poveri gnostici sono stati perseguitati dai cattolici dalle dall inquisizioni cattoliche e poi leggo i loro testi e dico poveri gnostici oltre a essere stati eh, vittime dell'inquisizione per le loro credenze Dovevano pure credere queste cose. Un pagano non muore, colui che non ha mai vissuto non può morire. Colui che ha creduto alla verità ha trovato la vita, costui corre il pericolo di morire poiché egli vive. Dopo che è venuto il Cristo, il mondo è creato, le città sono or ornate, il morto allontanato. Quando eravamo ebrei eravamo orfani, avevamo soltanto la madre. Ma allora che siamo divenuti cristiani abbiamo avuto padre e madre. Quelli che seminano d'inverno raccolgono d'estate. L'inverno è il mondo, l'estate e l'altro eone. Seminiamo in questo mondo per poter raccogliere nell'estate. Perciò conviene che non preghiamo durante l'inverno, dopo l'inverno vi è l'estate. Colui che raccoglie d'inverno in realtà non raccoglierà. Ma soltanto strapperà in questo genere di cose non vi è altro mondo non vi è altro modo di ottenere il raccolto non soltanto adesso non porterà alcun frutto non soltanto non uscirà ma anche nel sabato il suo campo sarà infruttuoso il cristo è venuto per liberare alcuni per riscattare altri per salvare gli altri ha liberato coloro che erano stranieri gli ha fatti propri, ha separato i suoi e li ha costituiti, pegno nella sua volontà. Vabbè, le massime a volte sono oscure, a volte sono molto contraddittorie, però cari fratelli e care sorelle, rimangono sempre delle opere religiose, nel nome del padre, dello spirito, dello figlio, del figlio, nel nome del padre. Del figlio dello spirito santo allora si sono ammazzati fra di loro questi cristiani per poi lasciarci queste cose del tipo eh, certo siamo stati generati nuovamente dello spirito santo tuttavia siamo generati anche dal cristo Ambe due le volte siamo stati unti nello spirito e allora che fumo generati siamo stati riuniti cioè servito tutti questi conflitti dottrinari che hanno costato forse milioni di morti fra gli stessi cristiani che si autodenominavano seguaci del cristo hanno servito a che soltanto a un controllo geopolitico del mediterraneo e dell'europa da parte del vaticano siamo arrivati al punto in cui vengono alla luce casi orrendi di pedofilia di pederastia eh, il cardinale bertone che spende i soldi nel suo attico destinati ai poveri orfani del bambino gesù in nome di che di, di ciò che ha combattuto le eresie nel nome della vera fede poi credo che in italia eh, scherzi a parte ci sono sempre più atei Comunque sono in aumento i testimoni di Geova. Non che io abbia qualcosa in contrario a chi crede, perché come potete vedere già dai libri che ho qua, a me le religioni mi interessano da un punto di vista culturale, letterario, storico, filosofico, antropologico, etnologico, filologico, accademico. Quindi, io accetto che uno possa voler essere testimone di Geova, per carità, anche se poi li tengono segregati. Ho scoperto il perché suonano porta a porta, non perché vedano Bruno vesta Però di loro non soffro che ti vengono a suonare il citofono quando ti lasciano centinaia di volantini di pizzerie, di tintorerie, eccetera. Dream! È, chi è? C'è una novità che è successo ci abbiamo una pubblicazione da darti se vuoi venire a prendere allora io una volta sono andato tutte le cassette del condominio della posta piene le buche delle lettere di volantinaggio vario di, di esercizi commerciali no e mi aspettavano in 4 o 5 non so se erano mormoni testimoni di geova evangelisti eh, io mi aspettavo vabbè c'hanno hanno una bibbia grande così me la danno gratis chi se ne frega la metto nella mia biblioteca così c'è un libro in più che già ne ho troppi e invece no eh, ma sei sicuro te la diamo a te questa pubblicazione la mettiamo nella buca delle lettere vabbè che per metterla nella buca delle lettere dovevano entrare e io non li volevo far entrare perché una volta che li fai entrare nell'atrio non sai sono di questi tempi magari ti assaltano io ho detto no ma che pubblicazione è? e ci avevano un foglietto piegato veramente era di, non di questo tipo di questo di questo formato forse più piccolo ancora che si apriva in, in due foglietto così tipo invito a cena in una pizzeria cartolina doppia due foglietti dentro magari per quello ah. ti vengono a disturbare ma io dico metti eh, metti il volantino nella buca delle lettere poi se io voglio ti, ti citofono io ti telefono io ti mando le mail c'è internet testimoni di geova c'è internet fate volantinaggio in internet fate spam in internet che tanto si filtrano gli spam oggigiorno ma non che andate a citofonare porta a porta Bruno Vespa fa porta a porta La RAI. se ti interessa cerca su YouTube eh, Rocco sì ho già visto aspetta Rocco Polite guardati qualche video su lui specialmente quelli più lunghi e molto interessanti sì l'ho visto quello che Fatto c'è il video su di lui che parla dello scontrino eh, della mensa nel de, de, della camera dei deputati. No, e che anche di chi è giusto all'ora di pranzo? Eh, è urgente, c'è una notizia! Allora scende giù a guardare che è successo. Che è successo? E dice c'è una buona notizia. È arrivato Gesù nel mondo. E quindi, come dire, care amiche e cari amici, no, è un ex vescovo dei Testimoni di Geo. Ah, sì, ho visto molti, dopo cercherò, dopo cercherò che, che guardo il tuo commentario perché io i nomi non me li ricordo, ma ho visto molte, addirittura anni fa con il cellulare Samsung Galaxy jung purtroppo non mi funziona più dal 2000 credo eh, 16 l'ho comprato me l'ha regalato mia madre nel 2013 ma è uscito nel 2011 perché si è, è rotto il bottone home credo non, allora va in loop però già c'aveva una memoria di 180 megabyte interna una cosa Visto più di, di, di, di un'ora un documentario di come i testimoni di Giova rovinano la vita delle persone perché li indottrinano peggio del cattolicesimo medievale, cioè ma vi rendete conto che pazzia? Le persone che criticano il Vaticano perché ancora ingeriscono nella vita o inferiscono nella vita delle persone come nel Medioevo, poi vanno in sete come e I testimoni di geova i mormoni e i pentecostali e gli evangelisti che per carità ognuno è libero di andare dove vuole ma sono delle sete che influenzano la vita delle persone in modo realmente eh, negativo pesante eh, come dire eh, e non ci vedono nessuna contraddizione in questo vanno a farsi condizionare quando criticano il vaticano per aver fatto cose uguali nel medioevo e dicono che eh, le, bisogna combattere la tiranide della chiesa cattolica va bene ma vai in un'altra chiesa di fanatici per combattere il fanatismo non so per me le credenze eh, a parte quelle che ci abbiamo in casa dove mettiamo il mangiare i piatti. Uh, le credenze, le uniche credenze ancora buone sono quelle mobiliari. Eh, le, le mobilia. Voglio dire. Certo, io ascolto molti mantra. Ultimamente stavo ascoltando, scaricato da internet in questo mio vecchio cellulare. Eh, L'ho fatto ieri sera. Una molto bella giovane perché ha 40 anni, io ormai ne ho 49 eh, cantante nordamericana, cantautrice e musicista, snatam kaur snatam kaur non vi faccio sentire i suoi mantra ma ci sono anche delle esecuzioni in internet che durano più di un'ora, dei long play fa dei concerti dal vivo e lei è del culto sikh I sikh stanno soprattutto nello stato del Punjab, nel nord dell'India, credo. E questo è il Vangelo del Guru Nanak che mi hanno regalato. ha avuto il sikhismo 10 maestri, 10 guru sikh e non è come molti credono. Una mescolanza di induismo e islam è proprio un culto a parte anche perché dell'india si sa poco o nulla si parla sempre di induismo però ci si raggruppa tutto insieme perché molti considerano lo stesso buddismo una forma di induismo induista e, e induismo si riferisce a tutta la civilizzazione tutte le civilizzazioni tutte le persone nate dall'Indo in poi e questa è una definizione greca culto indù i culti che sono nati sulle sponde del Gange del fiume Indo del Brahmaputra per cui eh, lo, tutto ciò che sta in India si può considerare indù ma in realtà l'induismo è formato da una serie di culti per cui si può trovare monolatria cioè persone che adorano un dio ma riconoscono che esistono altri tanto all'interno della propria religione come fuori della propria religione. per esempio un pescatore dell'antica roma venerava nettuno anche se credeva che esistessero giove venere saturno poi c'è il monoteismo che c'è anche in india che è credere che esiste solo un dio e al di fuori di quel dio non esiste nulla c'è eh, il politeismo che consiste nel venerare tutti gli dei del proprio culto cosa impossibile in india visto che fra incarnazioni eh, avatar rinascite che anche in india rinascono gli dei come sarebbe rinato eh, dio attraverso gesù ce ne sono centinaia di migliaia se non miliardi di dei e i panteisti panteisti credono che tutto che tutto ciò che è della natura sia manifestazione del trascendente di dio no perché per esempio i taoisti non credono proprio in un concetto di dio però come avrai visto adesso non ce l'ho qua il simbolo il tao c'è il pa qua cioè gli otto trigrammi gli otto tigri sono anche detti della famiglia degli immortali e quindi c'è cielo, terra e tutte le combinazioni di cielo, e terra, che loro ritengono che sono altre sei in pratica. E, e quindi c'è cielo, terra, montagna, fiume, fuoco, eh, acqua, eh, vento e tutta emanazione che poi i, i taoisti non sono dualisti ma sono trinitari diciamo come ha espresso che non loro credono nella triada i taoisti che poi hanno preso elementi iconografici buddisti allora voglio dire dall'uno in manifesto che è la gran armonia si differenzia yin e yang e, eh, yin e yang sono il grande equilibrio tagli quello che noi chiamiamo tao in realtà non si può rappresentare perché è tutto ciò che ci circonda ci però per i taoisti nulla è neutro quindi tutto c'è il suo contrario e il suo opposto che è rappresentato cosmicamente da yin e da yang tutto c'è maschio e femmina e quindi di conseguenza tutto è umido caldo freddo secco eh, per poi passare appunto agli elementi del quindi il panteismo eh, pan e natura eh, come il dio della natura pan per gli ellenici no quindi attacco di panico e possessione divina possessione del dio della natura disorientamento nella natura pan teismo e teismo e divinizzare divinizzare la natura cioè ogni manifestazione come per gli antichi romani che avevano boschi sacri come per gli scintoisti come per eh, gli indiani del nord america che ogni essere vivente eh, ogni pianta ogni albero ogni roccia eh, è espressione del trascendente che sia divino sia un grande spirito come per gli, i nativi del nord america o che sia l'armonia dell'universo come per i taoisti però il panteismo è quello credere che le manifestazioni della natura rocce piante vento acqua fuoco eh, ogni singolo elemento eh, naturale sia una manifestazione eh, di dio o di un qualche cosa comunque metafisico trascendente eh, quindi come dire ci sono molti culti religiosi e poi alla fine eh, voglio dire come dimostrare qual è quello corretto però voglio dire in india eh, ci sono molte forme di culti religiosi per esempio eh, ci sono quelli che sono monolatri che credono credono in Krishna, ma credono anche in tutto il pantheon indù e che quindi all'occorrenza pregano anche eh, Shiva nei funerali o Vishnu, eccetera, o Brahma, e ci sono invece gli are Krishna che sono monoteisti perché credono che esiste solo Krishna che gli altri dei sono manifestazioni di Krishna. Allora, loro i, i Sikh. Eh, se qualche sikh mi sta ascoltando in questo momento, credo di no ma magari mi confermi quello che, che penso e loro sono monoteisti perché eh, credono soltanto nel loro guru trascendentale eh, e non sono né eh, indù né musulmani come a volte la gente crede perché di, dicono eh, scrivono in idiomi dell'india sono, hanno terminologia indù però sono monoteisti no sono generalizzazioni anche gli indù hanno forme di credo monoteistico monolatrico panteistico eh, politeistico e altre combinazioni ancora addirittura il culto eh, che ha diciamo compilato samkara il samkhya per Gli abitanti dell'India è un culto ateo, ma per noi è un culto religioso il Samkhya. Adesso non so se c'è un libro, ma poi commentarvelo si farebbe troppo largo. No, non c'è nulla del Samkhya, purtroppo. Ma il Samkhya è una razionalizzazione della religione. cercate e leggetevi le tre vie di elemire zolla molto importante questo libricino le tre vie di elemire zolla io l'ho comprato a roma in una libreria internazionale via c di rienzo spiega in queste tre vie come c'è eh, la bhakti la devozione la via del cuore eh, poi c'è eh, aspetta c'è la via della ragione la via della la via della de, la via della ragione, la via della devozione e la via estatica. Queste sono le tre vie. La via quindi della ragione del razionalismo di Samkhya, per esempio, la via della devozione religiosa, come quella degli Ari Krishna, e la via della trascendenza metafisica, del, eh, del rapimento estatico. Come quella dei Tantra e quindi vi consiglio di leggere questo libricino che è molto piccolo, ma come tutti quelli di Elimirizola è una sfida al vostro intelletto: 125 pagine. È edito dalla Delfi: è veramente è, è scritto molto semplice, ma così con, con, con Capirete quali sono le tre vie eh, di realizzazione in ogni culto religioso? Eh, I legami tra l'India Atlantica e, altri, eh, e altre nazioni, insomma, tutti i libricini di Elemire Zola sono così piccolini. Non ne avete scuse che non avete tempo per leggerli. libro che sto rileggendo mi prende tempo perché è pesante cioè è piccolo e leggero ma è pesante archetipi di elemire zolla sempre comprato nella libreria internazionale più di, di 30 anni fa sempre d'attualità leggetevi gli archetipi perché come diceva carl gustav jung ci sono dei dominanti oscuri, cioè per Freud, nella psiche c'erano i complessi. Tutte le cose che rimuoviamo dalla nostra coscienza perché ci feriscono e eh, rimangono come dei complessi psichici che ci fanno agire il nostro malgrado no? nell'inconscio. Per Jung, che spinge eh, la cosa più in là, invece sono degli archetipi, non solo quindi degli impulsi repressi fisiologici e di natura sessuale ma addirittura sono degli elementi culturali gli archetipi si annidano nel nostro linguaggio quotidiano cioè molte volte la gente si chiede che significa questa parola e in realtà basta vedere come si compone la parola per sapere che significa per questo che nel corso dei secoli ci sono sempre state più persone alfabetizzate ma non in grado di pensare sole di decidere sole oggi in italia c'è un elevato numero di alfabeti di persone alfabetizzate però sono hanno un grado molto elevato di analfabetismo funzionale quindi che significa che i politici in italia possono impiegare il senso occulto delle parole che eh, poi elemire Rezzola ha scritto anche un'altra opera verità occulte esposte alla evidenza di tutti. Cioè se uno studiasse bene, eh, le verità che occultano i politici starebbero all'evidenza di tutti, ma non è così perché la gente non sa interpretare nel linguaggio dei politici. Allora i politici se ne approfittano. Per quello che l'istruzione è sempre castigata, si dà quello che è sufficiente perché le masse possano essere funzionali ed utili servili andare a lavorare ma non pensare autonomamente quindi ci sono delle verità occulte all'evidenza di tutti perché eh, queste verità nascondono i veri significati le parole se no, rimangono solo dei significanti delle scatole vuote bisogna studiare il significato archetipico delle parole perché veramente se no le parole non le parliamo le parole ci parlano ecco qua verità segrete esposta in evidenza quando non ti insegnano tutto a scuola perché non si insegna più retorica perché non si insegna più bene la grammatica che i genitori vanno a scuola a picchiare i maestri dicendo figlio ha bisogno di un pezzo di carta e voi li bocciate su italiano ai miei figli ecco eh, voi bocciate mio figlio in italiano e lui ha bisogno di un pezzo di carta per sopravvivere nella società invece di studiare male la grammatica italiana studiatela meglio perché poi i politici vi inganneranno con giochi di parole degni di una zecca garbugli anzi lasceranno la zecca garbugli dei promessi sposti di Manzo di Manzoni come un principiante, poi capire che eh, si formano delle aure nel cervello quando leggiamo è stato scientificamente comprovato. L'Emire l'ha scritto perché si formano delle interconnessioni neuronali che ci fanno ragionare di più. Quanto più leggiamo libri, soprattutto di carta, e quanto più scriviamo i nostri pensieri il nostro cervello si riempie di aure e comincia a funzionare meglio e ciò che non vogliono ci non danno di spazzatura ma da noi dobbiamo resistere leggendo altrimenti ci troveremo come dice susanna tamaro con la testa tra le nuvole che è così ci vogliono sempre assenti distratti quindi eh, leggete leggete qualsiasi cosa come diceva enzo Biagi, anche eh, l'etichetta dell'acqua minerale però leggete leggete perché se no chi ci governa ci governerà come una mandria di pecoroni capito e poi ho altri libri di Elimi zolla ne ho uno due tre quattro cinque sei ne ho sei volevo iniziare a fare una parodia che mi è stata richiesta perché ho fatto la parodia del massone in, in instagram però ho finito col parlare di cose serie e adesso che non so se ho ricevuto più nessun commentario 47 minuti di video adesso mi si sta a surriscaldare il cellulare vedo che non ho l'inventario io ho parlato di tutto e di più è già pomeriggio volevo dormire però è stato più forte di me fare questo video io so che soprattutto dopo l'inizio che non riuscivo ad arrancare a trovare il libro non tutti guarderanno questo video fino in fondo spero che lo facciano eh, lo finirò di editare questa sera cioè di mettere modificargli il titolo perché lì per lì io, o forse non lo modifico il titolo tanto vedo che anche a mettergli una descrizione dettagliata anche a mettergli gli hashtag anche a mettergli un buon titolo eh, poi non cambia nulla eh, comunque come al solito cari sorelle e cari fratelli padre spirito eh, padre figlio e spirito santo dio vi benedica il vostro Reverendo Monsignor Cardinal Sant'Enchan vi saluta, facciamo la chiossa, no la chiusura così. E mi raccomando, vi prego, se questo video vi è piaciuto, eh, dategli like, commentatelo e soprattutto condividetelo, siate generosi con i vostri fratelli e le vostre sorelle. Condividete questo video non siate egoisti soprattutto condividiate nel link non fatelo vedere dal vostro dispositivo ma che lo vedano da loro così da generare nuove visualizzazioni perché il vostro amato reverendo eh, Santen chan eh, non ha i soldi per farsi un attico eh, come il cardinal bertone quindi se voi iniziate a a condividere questo video e a condividere ogni altro mio video che vi possa piacere, a dargli like e a commentarlo. Mi raccomando, guardateli tutti. Io ne ho caricati più di 800-820. Ultimamente li faccio solo live perché non voglio perdere tempo editandoli. Così, invece di perdere un'ora di edizione nel computer, un'ora di editing, un'ora per caricarlo posso fare video di un'ora un capito e, o anche di due o di tre allora è più bello farli live poi c'è l'interazione del chat e ho visto che il 90 per cento del mio pubblico mi segue dal cellulare quindi non importa la risoluzione del video poi il computer ha un compressore che mantiene la qualità e gli smart tv oggigiorno e sono pochi quelli che mi vedono dallo smart tv ai ai ai a voi e eh? ai, ai ai a voi che avete uno smart tv 4k ultra 4k o ultra 8k e non guardate i video di santenchan ai ai ai eh? sullo smart tv mi venite a cadere e invece mi guardate dal tablet dal cellulare e dal pc che non sono né la furgonetta della polizia né il partito comunista, ma sono il personal computer e lo smartphone. Perché una volta ai miei tempi, quando arrivava il cellulare, non è che arrivava nel negozio di elettrodomestici, ma arrivava sotto casa di qualcuno. E ai miei tempi, eh, il PC era il partito comunista. Se di quelli che hanno il PC, si diceva a qualcuno per chiedergli se aveva la tessera del partito comunista oggigiorno invece sono tutti del pc tanto il pc alle elezioni non conta niente quindi si sa che per pc si intende persone computer allora mi raccomando sostenetemi perché ho appena 2600 ore di visuals però meno corrono 4000 per recuperare la monetizzazione youtube si sta avvicinando a dovermi dare 90 dollari almeno la soddisfazione di farmeli pagare che non se li tengano loro così magari un giorno ci avrò anche io 300 mila euro come il cardinal bertone eh, certo io non mi farò un attico ma potrò avere dei soldi per la mia vecchiaia sono uno youtuber che già c'ha 49 anni e mezzo pensate un po' voi eh, siate generosi se guardate questo video se l'avete guardato fino in fondo fino al punto di essere arrivati qua perché io non voglio iniziare chiedendo come molti fanno sin dall'inizio iscrivetevi al canale per supportarmi e date like al video e condividetelo come dice le commentator qualche volta l'ho detto anche io, anch io all'inizio della vita però le, le, le, io non chiedo soldi come fa come fanno tanti altri youtubers che addirittura ti mandano a quel paese se non gli carichi il cellulare o non gli fai il pagamento nella paypal io non chiedo denaro non è giusto perché molti che mi seguono sono sfigati come me e sono disoccupati come me quindi non vi chiedo denaro non vi chiedo non vi richiedo ricarica al cellulare non vi voglio dar pena eh, non vi voglio storcere denaro però vi chiedo solo un favore supportate questo canale guardando i miei video condividendoli, dandogli like e eh, commentando soprattutto io ho filtrato i commenti perché molte volte vado a guardare qualche mio video per vedere come l'ho fatto e scopro che ci sono dei commenti vecchi di tre o quattro anni di quando non filtravo i commentari Invece, in questo modo, filtrando i commentari eh, magari dopo una settimana o un mese entro in YouTube e scopro che c'è un commentario, ma non dopo un anno o dopo quattro anni. Quindi, se io filtro i commentari non è tanto perché. Non voglio le critiche costruttive, quelle negative, chiaramente le cancello, o cerco di rispondere moderata, moderatamente se non sono insulti tanto gravi, se no, li segnalo direttamente. Ma eh, eh, io eh, non rimuovo mai nulla dai chat, non rimuovo nessuno dai chat, ma ho filtrato i commentari per rendermi conto io stesso la volta che ricevo qualche commentario, perché altrimenti entro. Che succede che magari il video è molto vecchio. Me lo commentano oggi e il commentario va nella linea di tempo. Invece, io faccio clic nel link del video, poi accetto il commentario e vado a commentarlo nella pagina del video perché altrimenti mi è mol molto volte successo, incluso filtrando i commentari. Che io eh, accetto il commentario e poi sparisce dalla linea dei commentari perché devo andare a cercare molte volte mi scordo di quale video si, si trattava perché non si riesce a leggere bene il titolo allora eh, mi raccomando eh, cercate di commentare questo video se vi è piaciuto condividerlo e soprattutto eh, qua vi lascerò questa sera o domani quando avrò modo di editare questo video i video consigliati i primi 5 più visti e poi nei quattro di quadri agli angoli vi lascerò anche l'anteprima dei quattro video miei più visti perché in questo modo guardate i miei video più visti commentateli se mettete gli like se vi piacciono e soprattutto condivideteli perché lascio i, i miei primi cinque video più visti e i miei primi quattro video più visti che sono gli stessi perché sono prossimi alla monetizzazione e poi, per favore, se potrete, prima di tutto, guardatevi lì per intero i miei video, e poi eh, dite a coloro con i quali con, eh, condividerete i miei video di condividerli a loro volta eh, per ottenere un effetto virale. Quindi condividete il link dei miei video e dite a tutti i vostri contatti: magari mandate per email il link. Di condividere quei video a loro volta e di guardarli e di condividerli eh, quindi magari scegliete pochi video eh, ci sono di tutti gli argomenti cercate nelle liste di riproduzione letteratura gastronomia eh, commentari notizie eh, tutorial vari nei tutorial vari incontrerete anche sport e poi eh, tutorial di idraulica tutorial di gastronomia letteratura e quindi avete anche dei temi per poter eh, condividere con tutti i vostri amici e le vostre amiche eh, il video I, il video che più li può interessare i video che più li possono interessare adesso con questo vi lascio perché il mio cellulare già si sta surriscaldando ormai e ho quasi fatto eh, due ore mancano minuti però veramente io anche sono stracotto di aver fatto un cellulare sto, sto fondendo lo vedete eh, davanti ai vostri occhi eh, sono già stanco di star facendo da 58 minuti un video cari fratelli e sorelle care sorelle e fratelli e salute al vostro Monsignor Sant'Enchan, nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, Dio vi benedica. Seguite le istruzioni per aiutarmi che vi ho dato prima. Guardatevi questo video, condividetelo, bla bla bla bla. Ciao. Non, non voglio arrivare all'ora perché stare perdendo... Vabbè, mi manca un minuto. Vogliamo arrivare all'ora? Arriviamo allora. Allora. ultimamente il papa si è pronunciato circa la situazione mondiale e si è attribuito il merito del disarmo nucleare in corea del nord eh, io mi ricordo nel 2014 quando ha parlato e ha detto bisogna frenare l'escalation in siria e invece è successo tutto quello che è successo speriamo che adesso eh, papa francesco papa bergoglio mettendo la lingua sul disarmo in corea del nord non faccia il patatrack perché dopo tutto quello che è successo in siria e lui che aveva lanciato la colomba della pace in piazza san pietro e se l'hai mangiato l'hanno sbranata dei corvi vi ricordate e adesso lui e poi è successo tutto quello che è successo in siria dopo che lui ha lanciato la colomba della pace speriamo che non lanci che non rilanci un'altra colomba della pace in piazza san pietro per il disarmo nucleare in corea del nord perché altrimenti magari viene la terza guerra mondiale e la prima guerra globale nucleare eh, non so veramente e poi non credo che lui abbia dei meriti o la chiesa del disarmo nucleare io credo che sia stato per intercessione della cina magari in un altro video vi parlerò di quanto sta avvenendo con il disarmo nordcoreano perché magari hanno missili a sufficienza come per dover testarne altri poi non è detto che si disarmino perché fino adesso l'hanno promesso tante volte comunque di mezzo c'è il viaggio segreto del leader di Pyongyang a Beijing in un treno blindato e l'intermedia e la Cina che ha fatto da intermediario il merito non è tanto degli stati uniti o del papa ma di questo ne parlerò in un altro video e come vedete abbiamo sforato un'ora un minuto e mezzo quindi per gli amanti dei video che durano almeno un'ora allegria questo video dura eh, più di un'ora vi lascio ciao mi raccomando comportatevi bene. Ciao!